ho portato alberi e colline nei deserti. Dimmi che ti piace, dimmi che ti piace, qua dolci tu mari ti saranno anche le coste. Dimmi che ti piace, che mi sei felice, lo so. La poivra I tuoi cieli gritti di acquinoni freschi Stai gli orizzonti, ricacciatubi Ho invigliato gli echi, voglio urlarvi e qua. ma di bui rimorsi non ne sono emersi ho recuperato il sorriso dai portieri lune dei corsari con i bucanieri